Ciao Giorgia, ben yeah. arrivata. Collegata con quei 5 minuti d'anticipo, e immediatamente buttata sul palco. Ma è stato un po' il leitmotiv di questa edizione, che è la mia prima, subito con un talk e tutto. Insomma, diciamo che iniziamo proprio col botto. Del fuoco, cosa di meglio? Come vedi, non c'era bisogno di preparazioni esagerate. Eh, Giorgia lavora come consulente di comunicazione e si occupa in particolare di turismo, che quest'anno è un settore molto, molto provato dalla situazione contingente che stiamo vivendo. E nel suo talk ci parla di come cercare e soprattutto come trovare delle foto bellissime senza stressarci. Ti lascio la parola, Giorgia, a te. Grazie mille. Allora, riuscite a vedere le slide? Sì sì, perfetto, okay. Um, ok allora appunto in questo talk andremo a parlare proprio di fotostock. Uh, si dice che un'immagine valga più di mille parole, um, eppure ci sono immagini come questa che a me lasciano senza parole devo dire, o meglio forse magari qualche parola riesco pure a pensarla ma non mi sembra il caso di ripeterla in questa serie, uh, infatti sono immagini come questa uh, che probabilmente ci fanno sentire così quando dobbiamo cercare una foto stock quindi oggi voglio condividere dei consigli che ci smettano che ci permettano di, di smettere di sentirci così e che invece ci facciano sentire così quando dobbiamo trovare una foto stock um, sono consigli e accorgimenti che ho accumulato nel corso del, del tempo uh, ma soprattutto durante un'estate londinese che ci credete o no questo era luglio inoltrato um, in cui ho lavorato come foto editor per virgin atlantic che stava rifacendo il sito e per otto ore al giorno cercavo foto stock mh, che poi sarebbero andate a corredare la, la sezione eh, guida eh, diciamo così a tutte le destinazioni in cui loro volavano eh, per cui un sacco di foto stock e pian piano ho iniziato a capire che cosa poteva venirmi in aiuto e facilitarmi il lavoro per cui voglio andarlo a condividere ehm, oggi in questo appunto in questo talk la prima cosa forse un po' ovvia però è molto importante quello di fare una rassegna di quello che già abbiamo a disposizione, se già abbiamo qualche cosa, uh, uno perché ovviamente ci permette di vedere quali sono le lacune, quindi quali eh, immagini, fotostock dobbiamo dobbiamo rintracciare, uh, ma poi mh, se guardiamo quello che abbiamo già con un occhio clinico, possiamo anche capire se c'è qualcosa che può essere riutilizzato a può essere data nuova vita magari in post produzione eh, con photoshop eh, e così via quindi è sempre utile eh, fare una, una rassegna l'altra cosa molto importante è quella di selezionare il database giusto per il progetto per database eh, intendo ovviamente il sito di photostock eh, quindi non farsi guidare eh, dal prezzo perché è inutile magari spendere poco se poi non si riesce a trovare eh, immagini appunto per il nostro progetto come dicevamo prima eh, io lavoro molto con, con il settore turistico e magari mi devo ritrovare a cercare immagini per dei dolci tipici regionali tipo il castagnaccio che è un dolce tipico toscano ecco eh, di castagnaccio non, non è che se ne trovi così tanto um, sui siti di photostock è molto più probabile che si trovino foto di cupcake perché i siti sono molto americanofili quindi è necessario prima fare una prova e eh, vedere un po che inventario si ha a disposizione su ciascun su ciascun sito e qua vi lascio una carrellata di, di siti um, e mh, poi li potrete eh, appunto consultare in un secondo momento perché ovviamente sono veramente tanti ma vi voglio... Um soprattutto eh, mettere in evidenza la colonna diversity perché come abbiamo detto prima i siti di Fotostock sono molto stereotipati e questi nuovi siti cercano di andare oltre questi stereotipi eh, quindi speriamo che appunto questa sia una direzione che anche gli altri siti inizino a prendere eh, quindi qua potete dopo vedere tutti i vari le varie risorse a disposizione e adesso cerchiamo di vedere come procede per trovare proprio una foto eh, c'è da dire che quello che porta via più tempo è proprio eh, la ricerca perché la funzione i motori di, di ricerca interni di questi siti eh, sono molto eh, inefficienti e quindi eh, nel, nella maggior parte dei casi eh, si perde un sacco di tempo eh, proprio a trovare l'immagine l'immagine giusta quindi quello che consiglio è ehm, di usare l'inglese perché sicuramente eh, questi siti sono pensati eh, per eh, un utente che usi questa lingua e poi di iniziare da parole chiave molto generiche e quindi puoi scremare manualmente in questo ci viene di aiuto eh, fare un po' di brainstorming prima, quindi stilare una breve lista di sinonimi che descrivono la foto che dobbiamo cercare. Per esempio, se dovessi promuovere una vacanza ai Caraibi, posso cercare Caraibi, ma posso anche cercare isola tropicale, eh, spiaggia turchese e, e così via in sostanza, a meno che ovviamente non debba, trovare una, una non debba promuovere una località precisa e... Um e poi possiamo anche provare a pensare in simboli, associazioni di idee, metafore e così via oppure optare per un dettaglio eh, se devo pubblicizzare un mercatino di Natale di una località molto piccola ehm, è molto difficile nuovamente che io riesca a trovare un'immagine proprio di quella località per cui si può pensare a una immagine che ha un campo, un'inquadratura molto stretto e ad esempio un, una tazza di vin brulee le mani di, di una persona che indossa dei guanti di lana quindi ci dà proprio quell'idea eh, quell dell'atmosfera del mercatino natalizio possiamo poi usare dei termini tecnici eh, per selezionare meglio eh, il tipo di stile il tipo di foto che vogliamo eh, ovviamente ci sono tantissimi termini tecnici, quelli che ho elencato qui e che potete poi consultare dopo sono quelli che effettivamente vengono usati di più da questi mh, siti di foto di di Sock, e quindi possiamo um, selezionare da questi uh, per riuscire a rintracciare l'immagine giusta e, e poi se si tratta di foto di siti di foto di stock a pagamento eh, possiamo anche utilizzare i filtri perché di solito i filtri no, non sono disponibili nei, eh, nei siti gratuiti di foto gratuite e subito quello che eh, dobbiamo impostare è quello relativo al tipo di immagine quindi togliamo vettoriali illustrazioni eccetera eccetera se stiamo cercando solo delle foto è molto importante poi selezionare anche la giusta licenza, eh, quindi se si tratta di un progetto commerciale dobbiamo togliere dai risultati di ricerca tutte le foto che eh, invece sono valide solo con la licenza editoriale. Uh, su alcuni siti possiamo persino specificare se vogliamo delle persone o meno all'interno della, della foto e possiamo persino specificare la dimensione minima che la foto deve avere e che può essere molto utile per uh, i progetti soprattutto uh, legati ad esempio ad una pagina web dove dobbiamo mettere un header, quindi anche questo uh, è veramente utile poi come abbiamo già detto prima ricordiamoci che con photoshop possiamo veramente sbizzarrirci eh, lo dico perché a me una volta è capitato di fare la manicure a un signore che, un cubano che stava facendo un sigaro avevamo questa immagine al cliente non, piaceva, eh, non piacevano le unghie de, del signore quindi noi eh, l'abbiamo adattata eh, per cui anche questo è sempre mh, una cosa da tenere a mente possiamo ovviamente anche cambiare la tonalità delle foto per uniformarla a quelle già presenti e già utilizzate dal brand ehm, possiamo isolare un dettaglio o una parte e quindi ehm, non arrendiamoci se una parte della foto insomma, non, non ci convince moltissimo se dopo 5-6 pagine di risultati ancora non, non abbiamo trovato delle foto papabili eh, possiamo aggiustare la rotta eh, se si tratta di un sito uh, di photostock a pagamento possiamo uh, togliere, mh, possiamo escludere determinate parole chiave, quindi andiamo a vedere le foto che non ci convincono che non ci piacciono capiamo quali sono le, le keyword da togliere e quindi le possiamo escludere Possiamo poi eh, anche applicare il filtro categoria e possiamo andare a vedere anche i portfolio eh, dei, dei fotografi perché magari a volte si trova una foto che, che ci piace ma il soggetto non è, non è giusto. Quindi possiamo andare a sbirciare nel portfolio del fotografo per vedere se ci sono eh, delle, delle fotografie più adatte. Se invece siamo riusciti a trovare una foto eh, quello che è necessario fare è prima di tutto scaricare l'anteprima se si tratta di una foto a pagamento eh, quindi possiamo sempre scaricare un, una foto in bassa qualità con un watermark e provarla eh, nella nostra grafica per cui se dobbiamo soprattutto tenere di conto delle distanze con certe scritte o altri elementi è molto importante eh, fare prima una prova prima appunto di acquistare un'altra cosa che consiglio poi di fare è una piccola indagine usando una di queste due mh, soluzioni la prima è TINAI e la seconda è la funzionalità di ricerca per immagini di Google sono entrambi gratuite ehm, e perché consiglio appunto di, di fare questa piccola indagine con questi due strumenti perché nel caso di eh, foto a pagamento eh, possiamo verificare quanto inflazionata sia l'immagine quindi se è stata utilizzata tante volte magari eh, certi clienti non hanno piacere a, ad utilizzare utilizzarla anche per la loro campagna, promozione eccetera eccetera quindi magari possiamo andare a trovare un'immagine un po più ricerca un po più ehm originale diciamo così meno usata um, se invece è un'immagine gratuita questi due strumenti ci aiutano a capire se lo sia effettivamente uh, quindi se non sia magari una truffa perché online purtroppo ci sono anche questi casi in cui vengono appunto rubate le immagini vengono caricate in, in questi siti di foto gratuiti uh, dove spesso si può ricevere anche delle donazioni uh, per cui se la troviamo uh, già anche su dei siti a pagamento, questo ci dovrebbe un po' far capire che magari è meglio stare alla larga da questa fotografia e non utilizzarla. Poi eh, un'altra cosa molto importante è salvare il file originale in un luogo sicuro, quindi la, la, la foto inalterata, ehm, questo perché per esempio mentre appunto lavoravo sul, sul progetto di Virgin, eh, quello che succede, mi è accaduto è che da un giorno all'altro il fotografo eh, da cui avevo scaricato una foto è scomparso dal sito e la foto non mi appariva nemmeno ehm, nei download. Load, quindi nella cronologia dell'account. Dell eh, per cui solo avendo quel file originale con il numero di serie io ho potuto garantire la tracciabilità ehm, di, questa, di questa foto che vedremo poi mh, a breve quanto possa essere importante. Se eh, cerchi delle foto stock spesso ci sono delle cose che possono sveltire un po' il lavoro. La prima ovviamente è quello di iscriversi, creare un account e eh, così creare anche delle cartelle o delle collezioni per i vari progetti, per i vari clienti. Infatti io solitamente sfrutto momenti morti della giornata per vedere se ci sono delle foto nuove, soprattutto per i progetti per cui mi servono molte foto e così le salvo o le parcheggio un attimo nelle varie cartelle che, che ho creato e un'altra cosa che è possibile fare è anche salvare le, le pagine dei fotografi con uno stile che ci piace perché così possiamo vedere in questi nostri controlli se hanno caricato delle nuove foto e poi un'altra cosa che è possibile fare è anche salvare le query di ricerca questo è valido soprattutto per i siti di foto stock a pagamento ehm, perché appunto quando si è riusciti a trovare la giusta combinazione di parola chiave filtri, eccetera, eccetera, che abbiamo visto che frutta dei buoni risultati, possiamo salvare proprio la stringa, eh, il link che si viene a creare ehm, su delle note, su un documento Word dove preferiamo e poi possiamo andare a ehm, caricare di nuovo questa pagina ordinando i risultati dal più nuovo al più vecchio per vedere se sono state caricate delle nuove immagini. Come avevamo, abbiamo accennato poc'anzi è anche necessario e importante tutelarsi da sbagli costosi perché quando si tratta di fotostock parliamo anche di diritto d'autore e di copyright, le leggi sia nazionali che europee ma che mondiali, sono molto severe e ehm, giustamente anche i fotografi eh, cercano di proteggere il loro lavoro perché eh, ci sono tantissime persone che prendono così immagini da Google e le usano liberamente. Eh, per cui dobbiamo dimostrare eh, di aver ottenuto le immagini in maniera legittima. Per cui se si tratta di foto a pagamento consiglio che la licenza eh, sia intestata al cliente finale, soprattutto se poi questo vuole utilizzare eh, la foto che è stata scaricata anche in vari altri modi per cui può essere riutilizzata, eh, perché non si può trasferire eh, una immagine scaricata senza alterarla significativamente ad un'altra persona, ad un'altra entità. Per cui questa è una considerazione molto importante. L'altra cosa è ovviamente salvare la prova d'acquisto o comunque nuovamente il file originale se si tratta uh, di. Mh, di una foto di un sito gratuito uh, proprio per garantire la tracciabilità uh, perché per esempio è successo anche ci um, sono successe delle truffe anche su Unsplash che penso uh, conoscerete tutti che è molto affidabile però è successo che appunto ci sono state delle persone che hanno caricato delle foto per poi toglierle e andare a, a ritrovare chi le aveva poi utilizzate online e a dirgli non hai il mio permesso per utilizzare. Questa foto l'hai ottenuta in maniera poco, eh, poco chiara e poco legale. Ecco qui il conto per l'utilizzo, però, appunto era una truffa e quindi solo salvando eh, il file originale che ha il timestamp nel metadata e la provenienza si può eh, garantire ehm, che appunto si sia acquistata in maniera legittima, per cui queste sono considerazioni sempre molto importanti da, da fare quando si lavora con le foto stock. Grazie mille, quindi per me è tutto, grazie ancora. Grazie a te davvero Giorgia, è stato un debutto al freelance camp davvero ottimo, lasciatelo dire, è un talk utile interessante da cui molti di noi avranno preso appunti e se lo andranno a rivedere lo segnaleranno ad altri perché veramente sono quelle cose che tutti dovrebbero sapere e che ai noi invece eh, molti trascurano per leggerezza. Invece davvero l'uso delle foto è molto importante. Eh, ti ringrazio di nuovo e Grazie. benvenuta nella Community Friends Camp e alla prossima.